Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e oggi vi faccio vedere come ottenere questo tipo di layout, in particolare la dashboard di Performante che tutti mi avete chiesto Fabri come hai fatto a mettere la di Performante qui in Bella Vista, aspettiamo il tuo tutorial, eccolo qua il tutorial è arrivato ragazzi, <ride> finalmente allora piccola storiella perché c'è tutto questo spazio disponibile perché molto semplicemente chiuso un triplo screen e utilizza OBS o Streamlabs per far rientrare nell'area di lavoro che tutta questa qui, dove c'è tutte le informazioni e le immagini, OBS comprime la cattura del, del gioco perché c'è una funzione qui nelle fonti cattura gioco che comprima al massimo le immagini per far vedere il massimo possibile le immagini. Ovviamente si può allargare per mettere. Praticamente la dimensione massima 1080 di altezza. Scusatemi, e eh, però ovviamente si avrà soltanto diciamo, la parte centrale eh, del, del video. In questo caso, qua la bellezza è proprio farvi vedere il panorama, cioè che cosa ho davanti, eh, ed evitare di riprenderlo con una telecamera esterna. Perché se non ci sono le luci ben fatte, eccetera, eccetera, o ben calibrate, si vede male. In questo caso a, potete apprezzare tutto quello che è l'immagine in triplo schermo che vedo infatti è fedelissimo a quello che vedo io solo che lo vedete digitalizzato piuttosto che vedere questi tre schermi quindi rimane questa banda al centrale d'accordo per poter apprezzare il tutto che ripeto potrei compensare allargando eh, però non si vedrebbe tutto così e quindi rimango, rimangono queste due bande sia sopra che sotto sotto io ho deciso ho detto metto il mio faccione e la pedaliera e in mezzo ci metto la D performante che è questa forma wide 16 noni anche che viene a compensare bene e in più dà un bel po' di informazioni utili per capire quello che sta succedendo anche a livello di guida rimane sopra dove uno può mettere banner cose eccetera e quindi siete tutti interessati a come ho fatto ad inserirla in realtà è molto semplice ragazzi è molto semplice perché, perché la D performante funziona con una dashboard generata su Simab. Quindi Simab ha la possibilità di proiettare tutte queste dashboard praticamente ovunque, qualsiasi cosa che c'è uno schermo. In questo, in questo caso specifico lo proietta sullo schermo che Eddy di Epilab vi fornisce quando comprate la, la dash ed è riconosciuto come uno schermo. Infatti lo, lo, lo collegate al computer tramite un, cavi, un cavo HDMI, ma questa performante io potrei farla eseguire su un monitor normale è uguale, solo che la figata averla proprio sullo schermo. Quindi, come bisogna interpretare? E niente, bisogna andare a prendere la fonte da dove la eseguite. Quindi, in questo caso specifico, non vi posso far vedere sullo schermino, però vi posso far vedere, ad esempio, come si fa se lo eseguite su uno schermone oppure sul vostro cellulare. Perché no? La prima cosa da fare è andare a, a, ad avviare Simab, eccolo qua, e andare sul Dash, che sono qui, quindi... Questo funziona con tutte le dash ragazzi. Eh? Quindi a questo punto io eseguendo la performance, in questo caso mi propone 5 opzioni. Ah, quindi Windowhead, quindi a finestra, in un monitor secondario, in un terzo monitor, in un monitor specifico oppure su eh, tablet o smartphone. Quindi prendiamo l'esempio dello smartphone, eccolo qua, o su tablet dove avete la possibilità di scansionare il vostro QR code che vi apre direttamente eh, l'indirizzo IP che viene generato eh, da Simub, eh, scelto da Simub, di dove andrà a mandarvi eh, appunto queste, eh, queste dashboard oppure lo inserite manualmente nel vostro browser e quello che succede è molto semplice questo che siete confrontati direttamente quando aprite il browser a Simub praticamente sul vostro browser cioè vi fa vedere tutte le varie dashboard a questo punto basta eseguirlo e guardate un poco vi ritrovate con la dashboard ora voi non lo vedete in questo momento ma siccome voglio fare le cose fatte per bene ecco qua il video esterno dove nel monitor secondario è eseguita la dash e su obs viene riprodotta ora come si fa per eh, praticamente ridimensionarla basta andare su questi su questi eh, praticamente quadratini d'accordo eccolo qua allora lo faccio con il telefonino perché mh, quando salvo perché quando registro non, non si vedono quindi adesso li avete visti questi quadratini tenendo premuto il tasto alto della tastiera e i quadratini che vi ho fatto vedere potete andare a ritagliare la vostra dash come volete ovviamente questa bisogna toglierla quindi potete ritagliarla e metterla a dimensione che volete e posizionarla. Questo è tramite il browser, ok? Ma è la stessa cosa se fosse tramite eh, monitor eh, secondario e ve lo faccio vedere, molto, è molto semplice. Adesso questo lo togliamo di performante. Non lo vedete ma ve lo faccio vedere lo stesso perché mi sono inventato qualcosa. Faccio cattura schermo che è qui, eccolo qua, quindi lo scriviamo, che ne so, schermo performante, tipo così. Adesso, eccolo qua, lo state vedendo, posso andare a cercare il monitor. Ovviamente qui ci dovrebbe essere tipo il terzo monitorino, oppure il secondo, eccolo qua, dove c'è la performante. Quindi io faccio F11 e me la vado a ritagliare come al solito. Ecco qua, ritaglio, ritaglio, e la posso ridimensionare e la posiziono qui, ovviamente qui devo togliere il video eccolo qua quindi questo qua è preso da un monitor dal terzo monitor quello di prima dal browser in pratica ragazzi la fonte è sempre Simab. però dove state proiettando su uno schermo? bene, allora la vado a prendere lo schermo la sto proiettando sul cellulare? bene, allora la vado a prendere dal browser perché il cellulare lo, prese, lo prende dal browser bisogna soltanto capire dove state proiettando la vostra dashboard dire... Aggiungo la fonte e vado a prelevarla come vi ho fatto vedere, e poi basta solo ridimensionarla e andarla a posizionare dove volete. Un consiglio finale, prima di chiudere questo tutorial, è quello di posizionare bene bene la vostra performante, ridimensionarla come volete, e poi gli date una bella lucchettata, ragazzi, una bella lucchettata perché così non si muove più. Nella speranza che questo tutorial semplicissimo e rapidissimo vi sia stato vi sa, vi sia utile e vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un pollice in su, iscrivetevi al canale Tante Gratuiti, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris! è tutto, ciao!